buon buonasera e buonanotte 26esima puntata con phoenix point stiamo iniziando a scoprire i, i misteri degli antichi e andando a conquistare le loro parti abbiamo una struttura di pandorani da distruggere abbiamo da andare verso l'antartide per una storia per continuare la nostra storia Abbiamo da finire la ricerca sulle parti cibernetiche Abbiamo una marea di roba da fare Sigla e si inizia sì. Rieccoci qua Allora Sei ore al Basic Bionic Technology Poi abbiamo un sacco di roba Abbiamo anche Anu Priest Class Che dobbiamo, dobbiamo... Mi sa che sarà la prossima cosa da fare. Allora, ero andato leggermente più avanti. Abbiamo l'aereo Delta che ci serve per andare a prendere tutta la gente che è qua. In più la spida che è perso in quella base solitaria. Abbiamo due persone a cui dobbiamo ancora dare un nome, abbiamo, abbiamo potenziato qualcuno, gli ho dato dei martelloni in giro o cose del genere. Tu sei sguarnito di armi. Il problema è che te erano le robe più stealth che esistono e non abbiamo niente da darti per questo. Tanto fai pompati poi vedremo la cosa. Stiamo scavando un nuovo coso, allora abbiamo qualcosa che sta finendo, mutation lab. Bene, ora mutagen aumenta. Bene. Salviamo. Sono un po' raffreddato io vi avviso. ah no, ferma, ferma nuove er reclute disponibili un assalto e un berserker questo Nicolas è, è abbastanza forte uno che ha questo come berserker non è male eh. Biochemist non gli serve niente Resourceful forse il più strength Andiamo Vediamo un po' cosa abbiamo qua Che tu hai ancora l'armatura la, sfigatella Solo che posso darti solo questa bestia di robo e non è decisamente qualcosa da cecchino a chi ora si meno 8 a chi ora si più 3% vabbè vedremo prossimamente tu hai rischiato la pelle l'altra volta puoi avere solo l'handgun così a quanto pare sì. Facciamo così. Mm. Sempre meglio averne uno di scorta. va. Hai un fucile, ancora hai ancora il fucile base dei Phoenix? Chi ora si più quattro? Anche orsi più 12. Stiamo così e basta, va? Mi chiedo ancora quando se ci saranno le sirene. Che è questa bestia qua. Scusate. Queste sono, sono le. Sono uno dei nemici più temibili perché. Possono controllare contemporaneamente due o tre persone tramite mind control. E senza avvicinarsi troppo. Quindi sono veramente delle brutte gatte da pelare. Allora. Tra l'altro non abbiamo beccato subito la... l sen le, le sentinelle. Eh? Nest. Mi chiedo perché lo devo riscrivere quando c'era già. Comunque vabbè. Allora. Qua c'è un punto di respawn, qua c'è un punto di respawn, quindi... Qua c'è un uovo, quindi secondo me sono di là. O di qua. Di qua potrebbe essere un buon punto. Un altro uovo. Diamine. Tu sei sempre conciato malissimo come salute, eh? Uh, no, è il bordo della mappa questo <ride> Che diamine Sarà probabilmente ad andare di là Dai una sbircettina di qua. Uh, questo è un Triton. Spero vivamente che uno non colpisca l'altro. Max. Uh, va bene così? Aia! Lo sapevo io. Aia! <laughs> oh, vabbè. Me lo sono ammazzato da solo Me lo sono ammazzato da solo Che fastidio Veramente, un inizio così terribile? No, no, no, no. Bene, ho imparato una cosa nuova. Quando si fa Overwatch bisogna stare attenti che non ci siano altre persone in mezzo. Scusate. Allora ricominciamo. Stavolta sappiamo più o meno cosa ti può aspettare, eh. Ci mettiamo in overwatch di qua Mettiti di qua E da una sbirciata anche tu E io mi chiedo ancora perché ti faccio entrare in missione quando non sei curato. Okay. Potrei provare a farlo saltare fuori, eh? Per poi paralizzarlo e portarmelo a casa. Però ancora presto per queste cose. Forse il fucile a pompa non era l'arma più indicata. Sì. Vediamo chi, chi arriverà stavolta. Oh, sì. Che fastidio. Fatto saltare il muro. Uh, non può sparare. Questo turno. chiedo perché non ho usato il doppio colpo eh? tu intanto curati ma non lui diamine Facciamo questo tanto. Oh. Eh, qua dove andarci a coprire uh, così ripiega leggermente è possibile che quello là non gli possa fare niente beh perlomeno gli ho disabilitato il torso usare ancora questa abilità per mettermi al riparo, eh? Oh, tu! Eh, ma cosa gli posso fare qua? Non è che gli posso fare granché. No, anche una marea di will point. shock value maggiori target hit point, 200 eh allora e più mi avvicino più gli faccio shock damage però non è che li posso avvicinare più di tanto proviamoci O altrimenti provo a paralizzarlo. 14, 21, 28. Mm. O si muove o spara in questo turno. Per favore non prendere a pelle. Per favore non prendere a pelle. Beh, immaginavo. Right on. Maledetto Oh che fastidio questa nebbia Ritirati da questa mist Ci voglio gli oggetti che mandano via la mist Però mi sa che è una tecnologia che è nella late uh, Nel late game Un grande successo eh Eh. Devo distruggere quest'uovo uovo per andare avanti Lasciamolo lì, quello lì. Procedi verso di qua. E aiuta a pelle. Ah, non si può, ha troppi pochi action point. Ah uh, Dio... Di questo... Abbiamo usato un sacco di medikit, sta missione Magari di qua, eh? Magari noi stiamo facendo una battaglia incredibile di lì, ma in realtà bisogna andare di qua Proviamo a andare a vedere Nulla Eccolo là Maledetto! Prossimo turno sei morto. Ok, mi hai convinto usarlo su di te. Hatching Sentinel. Porca miseria! Adesso non ci voleva! Lo si è già attivato! Questo cos'è? Poison worm! Poison worm! Eeeh. scatta. Potrei staccare questo, quello mi nasce lo stesso. Allora, vediamo chi è che può arrivare fin là e fare cose. Intanto, potresti andare fin qua e coprire. Mettiti qua. <ride> stai correndo. Dai uno sguardo nella nebbia se vedi qualcuno. Eh tu... Ah, siamo conciati sempre uguale. Proceding. Per forza, per forza dobbiamo fare così. Uno, due, tre. Poison worm, va bene I poison worm vanno più o meno bene Basta che, non si, basta che usciamo dalla mist così li vediamo Non ci arriviamo C'è un uovo non schiuso. C'è un gunner. E questa non è una bella notizia. Soprattutto per uno ferito come... Qua rischi di fargli male, basta. Sì, mia Mamma mia, non sta andando benissimo questa roba qua. Eh, qua non possiamo andare in Overwatch. Eh, ma se non ammasso questo poi non ho... Non ho da non andarlo in panico quello là. che sopravviva ma tu sei ancora da curare? Camille. come una vaga sensazione che non andrà bene questa cosa. Sì. Mettiti. Questa cosa è Fragger? Qua non c'è niente. Ok. Almeno diamo una ricarica di will point a tutti. Attenzione! Utilizzamelo un attimo, va. E anche questo. E ce li portiamo a casa. Non so perché ce l'hanno tutti con questo. per essere colpito da qualsiasi altra cosa complimenti bel tiro Come get some. no no troppo lontani I'll be right there. Beh. No, non puoi sparare. Beh. Vai. No, ma davvero. No, ma davvero. Oh, a quanto pare questi vermicelli sono imprendibili, eh. Ora, gruppiamoci di là. Ma ho la sensazione che comunque c'è qualcuno di qua, ci sia. O è di qua? Ok. Mi serve una bomba, mi sa. In my sights. Ma davvero? No, non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Famine fuori meno uno. E che diamine, eh no, qua non posso farlo. Non ci credo. E eh, eh, qua eh, non andiamo mica mica bene Uralo Controllo di lì se c'è qualcosa No, non c'è niente. Vabbè, prossimo turno scappi di lì e vediamo che cosa c'è. Ah, prendete un fucile al cecchino e cercate di prendermelo. 50% di possibilità di prenderlo. Lascialo avvicinare un po' e con un fucile cecchino cerca di prenderlo. Diamine. Vediamo quanti mancheranno il colpo. Eh. Non so se fargli fare il giro, lo stesso giro, se gli fare lo stesso giro, dai. Poi scoprirò che la torretta di lì e per qualche ragione non la vedo eh. No niente, quello là mi muore. Max, copriti di qua. Avvistata. Ok, trovata l'altra, bene. Dio. Allora, tu piazzati di qua. Allora, adesso cerchiamo di avvicinarci all'altra torretta, pian piano, con calma, sottovoce, prima che ci spariamo nelle gengive come prima, da soli. E soprattutto cerchiamo quando quando la scopriamo, di, quando arriviamo a distanza di tiro, di sparargli bene. E tu? Tu sei del gustoso mutagen. 4, 8, 2432. Uh, 24, 32. Ma non posso paralizzarti, Hanno spit red? No, come sei arrivato tu, te ne vai immediatamente. dietro qua. Al solito controlla se arriva qualcuno. Non avviciniamoci troppo. Beh, a sto punto mi piazzo qua vicino con uno che paralizza, e se salta fuori qualcun altro, sì lo so. Se salta fuori qualcun altro diventerà del gustoso mutagen per noi. Adesso arriverà dall'altra parte qualcuno e ci farà un mazzo tanto. Ma serio? Non te ne sei andato via, seriamente? Cosa speri di fare? Tu puoi sparare due volte, bene. Sì, ce la facciamo, dai! Questo turno ce lo portiamo a casa, questo qua. Aspetta, prima di ucciderlo... Di qua non posso portarmelo a casa, no? Non c'è modo per cui posso portarmelo a casa. No. Va bene, no, problema. Non è una cosa importante. Certo, lo so che ti stai arrabbiando. Tra poco non avrai più di, di che arrabbiarti. Vai, tu hai bisogno di fare esperienza, no? Qual è il miglior modo di distruggere una colon colonna orribile? Possiamo fare visitazione su un po' poison worm adesso. Tra oh bello, 3 level up, ci sta. Chissà, ora il Sinedrio se inizierà a vederci più di buon occhio. Speriamo, speriamo bene perché insomma... Ha delle cose interessanti, intanto le armi laser. Neural implant technology. My task is not to see what is on the surface, but to perceive the truth within. ti am Uh, Potremmo diventare alleati del Dei discepoli di Anu. Allora, tu adesso puoi fare double class. Willpower quello che ti serve è willpower. Oltre a, mamma mia, ma non abbiamo niente. Non, abbi non possiamo fare niente. La pelle Apolloson. Vuoi abbandonare la carriera da berserker e rientrare nel meraviglioso mondo dei cecchini? Però tu potresti fare double class con assalto. Oh, Heavy! Uh, evi può diventare una spugna di colpi. assalto deve, può diventare velocissimo la spugna di colpi che colpisce da vicino quindi si beccherebbe immediatamente questo e <ride> quindi andrebbe totalmente a farsi benedire uh, sniper rifle anche perché meno 4 willpower non è granché Bala per levi. Con brawler subito. è un bel torso rigenerante. Abbiamo già speso abbastanza. Dio. Questa diventa interessante per te, eh? Max Power, dovrebbe diventare cautious o strongman, che sono il uno il contrario dell'altro, più o meno. Uh, vedremo prossimamente quando livellerai. Tu sei un po' scarsino di tutto, eh? Anche di schioppo, però lo schioppo adesso non te lo possiamo far bricare perché siamo in ristrettezze. Tu hai fatto level up, subito quick aim e subito to willpower. Poison worm with Section. Ci daranno altre, altre cose interessanti qua. Abbiamo cibo, no. Tentacula si è, è, è evoluto ancora. Ignore pain E poi pompere, pomperemo i willpower non, non ha niente di willpower questo Anche lui Un po' più di velocità Ah, il berserker ha tante cose interessanti. Questo è un perk. Si attiva senza willpower. Questo si attiva senza willpower. Questo si attiva senza willpower. Cioè... Tante perk interessanti. L'unico difetto che ha questo qua è una testa che non fitta bene con tutto il resto. Allora, tu, voi siete distrutti, quindi andate immediatamente alla base. Tu da lì non ti riesci a muovere, manco perso, manco sognarselo. Oh, ho anche tre sonde di cui una potrei anche spar spararla immediatamente qui. Ah. Eh. Non ho una gran voglia di fare quella missione per cer cercare le risorse, ma sono, mi sa che sarò costretto a farla. Stiamo scavando. Uh, il technician. Uh, scopriamo se c'è qualcosa in Australia. Ah no, scusatemi oh, Ora dobbiamo solo costruire una cosa che non ci possiamo permettere Possiamo costruire queste simpatiche cose qua Clarity Head Allora, eh, sostanzialmente queste sono la Ferrari delle potenzialità aumentate dei soldati Costano tantissimo, danno tantissimo in quanto a uh, in quanto a perk e anche come armatura il problema è che non si risanano col tempo neanche stanno alla base quindi dovremo per forza investire materiali e tech per risanare i soldati a meno che non ci portiamo dietro una sfida o un technician che non abbiamo ancora però per esempio questa armatura per dire è un'armatura gigante che ha un in Può permettere di avere uno scudo Qualsiasi bionic augmentation è immune al sanguinamento Danni virali, danni da veleno e danni da paralisi Sono vulnerabili all'acido ma a qualcosa dobbiamo pur fare Questo qua permette di sfondare i muri Toby. forse te questo che potrebbe interessare se vogliamo modificare il tuo soldato Questa cosa qua potrebbe interessarti parecchio bah arma dello leg. Immonte Gu non l'abbiamo ancora visto. È una roba che ti ferma per qualche turno. Non è granché. Ha ah, armor. Siamo a livelli non plus ultra Clarity Head. Una bella armatura. Mind control immunity. Già solo questo vale il prezzo del biglietto. Questo non è una bella cosa. Questo non è una bella cosa. Se davvero dobbiamo... Perché quello è la... sblocca l'ultimo il... livello delle ricerche... Le... Le ricerche sulla... Sulla Bionic Augmentation. Dobbiamo averle quelle risorse. dobbiamo assolutamente averle con le risorse allora dove eravamo rimasti uh, facciamo subito un aumento di willpower qui Te eh, avevo fatto eh, doppia classe con Heavy e ti avevo dato questo. Molto fancy devo dire. E oltre a quello anche brawler. Te avevo dato. Uh, più willpower o più speed? Non mi ricordo più. No, più willpower. Te non ti avevo dato niente mi sembra. A te. Non avevo dato niente Forse avevo dato un po' di willpower che un po in... A te avevo dato quick aim Quick aim E più willpower Vios Allora Tanto research anno class. via a riposare. Anche lo Scorpion dobbiamo fare il prima possibile. Ma intanto vediamo come procedono. Non potevi più fare jet jump, vero? Con un'armatura un po' più utile, però... In questo caso mi sarebbe servito il jet jump. di 20 speed più 1 abbiamo fatto un mischione però ci sta te va bene così anche te va bene così queste mi sa che non le useremo mai vai Quanto era questo? 27, per, meno per 7, meno stealth, meno accurate, sì. Diciamo che va bene così. Vai! Inizia a diventare un video abbastanza lungo. Può essere che interrompiamo il video a metà della missione. Eh? Troppo un episodio, un po' un episodio filler è venuto fuori qua. Però un po' di... Adesso l'innesto che abbiamo fatto fuori, insomma... <ride> Con un inizio rocambolesco. Veramente rocambolesco. Molto, fa molto la cosa questo Vestione qua Allora Pacchi Dove sono i pacchi? Sempre in posizioni scomode Però almeno qua i punti di fuga sono Questi sono quelli più scomodi in assoluto Quindi qualcuno tipo il Lunar Lander Del correre di là Let's go Target detected. Tu chi sei? Scourge, scourge, cioè launcher arm Che non è una bella roba E eh, qua tiriamo qua Scopriamo un po' tutti eh Tyrant con Spitterhead right Super Frog può iniziare a dedicarsi anche a quelli. Eh? Sperando che non si finisca a battagliare come dei pazzi come l'ultima missione. Queste hanno sempre il difetto di essere solo in, uh, in 5. Qua ci sono più casse è vero? Sono 4. Con questa sopra sono 4. Qua c'è con la 5 di 6. Sono sei cassine sette. Puoi andare verso la settima intanto. Guardali. Eccolo là. Mancava. Un po' di, di volte che non veniva fuori un fragger. Va. Possiamo usare un po' di quel point. Oh, questa la bomba incendiaria. Come ci arrivo là? Ah c'è la scala, ok. Right there. Vai, prendiamo a prendere altra roba. granata incendiare potrebbe essere molto utile se. Riusciamo a portarcela a casa. Come ho la sensazione che di là ci sarà da battagliare mica da ridere. Se no, ci raggruppiamo. Invece che dividerci in due, ci raggruppiamo di qua. Providing Overwatch. E ci sono due casse che devo andare ancora a prendere. Ma il problema è che.. a parte che lì c'è proprio campo libero. E non è il panel di Lunar Lander. Questo è un maniac, giusto? Sì. Con un bulldog come il nostro e con Regeneration posso anche tentare di raggrupparmi di là lo fatto sta che lui deve tornare adesso qua non c'è niente, deve tornare e basta Quindi lui lo mettiamo a coprire di qua e chi si è visto si è visto. Va bene, vediamo se chi mi con controllerà Super Frog. Sa che lì c'è una, una torretta. Meno male che sono solo quattro colpi. Porca miseria, che male. Boh, io non, non ho capito che sta mossa. Io non ho capito perché gli ha sparato solo dopo. Qua c'è un po' troppa gente, eh? Considerato il fatto è che dobbiamo andare anche di lì. E tu non hai, non hai sparato un colpo, eh? so che sono andato un po' troppo pesante sul mio non il migliore dei tiri però 3 pacchi su 13. Moving mm, fast. Qua li abbiamo fatti fuori, qua dobbiamo andare a farli fuori. Però intanto... Evitiamo che qualcuno ci troppo vicino a Space. con la maledetta torretta di Mistone. cosa credi di fare? a quella distanza lì beh siamo riusciti a cavarcela Il prossimo è questo da far fuori 4 punti vita 190 8 16 è troppo troppo esposto non riesco a vedere Mmm, tu sei un po' troppo: è lontano da tutte e da tutti. se metterti dietro la cassa, qua e via. Ok. Va bene così. Raggruppiamoci. Tu non hai visuale su nessuno. Right there. Ah, altamente improbabile. I'm ready. Fast. Almeno ci muoviamo in gruppo. Il prossimo torno tu sei paralizzata. Bene. Dai dai dai dai. Altra marella. si sì, rimane in Questo usa la bomba, ecco. un paio di colpi giusto per essere sicuri che ce lo portiamo a casa tu non sei in una buona posizione eh? la regeneration quindi questo non gli fa proprio niente Ce lo devo tirare giù col rischio che qualcun altro ci ci cerchi di farmi del male. Oppure mi copro pensando che con quelli... il... Eh, non fa niente quel danno virale lo devo tirare giù. Lo devo tirare giù. Tu hai visibilità su un Triton. Che è quello laggiù in fondo, ma non lo beccherai mai. E' perché il nostro obiettivo è portare a casa delle casse, non andare a sterminare tutti. Sterminare tutti non ce la facciamo. Salviamo, perché so già che sto per fare la scimenza. Vai, tira almeno giù. Potrei sparargli qualche colpo. Tu non hai retto un vero? Let's go. Aiming. E fuggi di qua. non sei l'ultimo che deve muovere. Potresti stare qua vicino in modo tale che il prossimo turno, se sei mind controllato, qualcuno ti salvia Oppure potresti piazzarti qui e controllare tu se arrivo un mindfragger. E arriverà quel maledetto mindfrager. Tu controlla di qua. Prossimo turno tu sei morto. Salvo casini. Tu hai 8-16 tu devi andare a prenderle... Qualcuno deve andare a prendere le casse. Non, non possiamo fare continuamente così, eh. Bene, per una volta tanto l'overwatch lo, te l'ho mangiato io. Um, non c'è un punto dove puoi andare per ripararti bene. Sto qua. Standing by. Qbert può andare già a prendere la prima cassa, dai, dai, dai. Sì. Mamma mia, che gioca a scacchi che diventa. E sono un terribile giocatore di scacchi. Mm. A parte le due casse qua. Non abbiamo granché di roba interessante. Ce la portiamo dietro, ma. Non è interessante. No e così le retrovie sono a posto. Nel prossimo turno vediamo di far fuori un po' di questo emettitore di mist perché qua c'è una bellissima cassa che voglio che sia mia. Eccolo là. Immaginavo. ho messo tutti i pezzi di qua eh? tanto adesso è una situazione abbastanza tranquilla so come ne pentirò però intanto possiamo provare a, a ringraziarlo con una bella martellata Hubert intanto va nell'altra, prende l'altra cassa Anche qui Non granché Uno vale l'altro Prossimo turno Qua se ne va. Space Invaders Space Invaders Va qua Running. Super Frog Vai a prendere l'ultima cassa Di qua Qua ce ne mancano ancora due e abbiamo finito Ehm... Um. Munizioni per quello che mi serve? A me no eh Devo dargli più strength Comunque super frog non è possibile che sia sempre così Impacciato Non è che questi richiamano rinforzi anche frequentemente c'è un tritone però anche lì nella mist non vediamo un tubo e il prossimo turno quello arriva Dash dentro, dash fuori Cecchino attenuto abbastanza. Tu hai Return Fire, vero? Sì, hai Return Fire. Quindi conviene mettere un'arma da Return Fire. Bene, uno di meno. Space invaders Abbiamo due casse da andare a prendere. Una di lì. No, una sola di cassa e poi si scappa. Passo su quello. Si tratta su quello che è lontanissimo. Moving fast. Nirmidone. Um, va bene. Tua visibilità su quello, va bene. Ma il tritone lì, non... l'Artron non ha fatto niente. Comunque sì, la torretta incentiva l'arrivo dei rinforzi del material e abbiamo anche un caricatore che però non, non possiamo portarci dietro boh adesso si può pensare all'esfiltrazione la visibilità sul mirmidone Non male, dai. Avviciniamoci al punto di fuga. Yes. Te devo dare un po' più di forza. Un po' di braccini molli. Forza e velocità. Sempre che qualcuno venga fuori dalla mist. Con brutte intenzioni. Sapevo io, però non è servita granché. E eh, vabbè. E' deciso di, finir di finirla così. a fare il perimetro di esfiltrazione. Dai, superfrogo. Am's online, bomb ready. Um, Poco tempo. Beh, possiamo provare a... Tutte ne vai di questo turno ce ne andiamo via tutti, basta. Ci portiamo a casa un tritone, va bene, così. Via anche tu. Sono quattro, sì, Via. Via. Via. Yeah. Cerchiamo una combo con il tastiera, magari c'è però E quello viene a casa con noi Bene, Mutant Camel. Bene. Forse è il cecchino di punta adesso. Volevo fare la missione di Anu. Così abbiamo... Così non sprechiamo tempo con loro. Bene, adesso possiamo andare a... a finire con la ricerca là. Finiamo la ricerca e sal ci salutiamo, eh? Tu puoi fare weak spot! Sì, è il nostro cecchino di punta, weak spot. Quando disabilitiamo una, una parte del corpo gli rimuoviamo anche l'armatura, così... Diventerà, eh, diventerà il punto che andranno a colpire tutti praticamente molto molto bene tentaculate è passata ancora di livello Ignor pain Speed meno 1 non ci penso neanche. Speed più 1 ce l'abbiamo già. Anche tu sei, sei arrivato. Lo squartier evade. Purification Grenade. Cosa farà i primi danni da, da, da fuoco? Le quali sono molto, molto interessanti. Qua si, sì, il pro, prossimo fourth initiation. Che ovviamente in Antartide è pure quello. <ride> e farà arrabbiare, probabilmente, un po' New Jericho. Molto, molto bene. Vai. Smart move, Michael. Il tuo ripreie di San Adrian avrebbe benefici a due noi. La Malthusian faction non belonging with those deluded. Deluded. Idealists, anyway. Come il like Phoenix Project, they cannot understand the veri ors. The horrors. Of the world because they've never seen it. The misguided dreams they surround themselves with are dangerous, leading humanity to a dead end. For the sake of the future, they must be exterminated. Exterminated again and again and again. You, though, have shown us that you have what it takes to begin anew. It's almost impressive how well Senadrion scientists have adapted new Jericho's technology. In a few months, they've achieved more than West could in decades. And still those that lead them suffer the same fallacy as he did. As he did! They are not prepared for total conversion, abandoning flesh to embrace the machine. You have 24 hours to remove your conspirators from the research area. When we attack, all will be gunned down. Gunned down! After that, the second renaissance will begin. Beginning and end. Alpha and Omega. You have your chance to break from San Adrianon and Tobias West and the other callers will be pushed away. Just don't try to cross us, Mikail. If this turns out to be a trap, a trap we'll still get the technology and our will be added to the list. Ovviamente che questo sarà in Antartide. No. Allora, abbiamo 10 ore di, di tempo per andare a prendere queste cose qua. E ci sbloccherà un'altra ricerca. Voi state andando a ripigliarvi. Speriamo che in 10 ore si riesca a fare. Questo è un... O ricalcumime, quindi non è quello che ci serviva, tra virgolette. The Gift a uh, Citizen Eileen, Okramoth, si sì. Questi potrebbero andare bene Per fare quella missione Potete riposarvi Non andando a fare la missione, tu Voi siete messi non benissimo The Repair Kit Ah, giusto! Per fare tutto, tra l'altro, dobbiamo fare. Per fare tutte le, le augmentation, dobbiamo fare. questo. no. questo. che costa l'ira di Dio, tra l'altro. A producer research. molto bene, quello che mi serve. Altra research, sempre utile. Qui ci salutiamo. che la prossima volta facciamo Chaos Buggy e la missione della prima DLC per andare a prendere l'ultimo livello di... Uh... altro potevamo fare anche così eh perché ci siamo altro spariamo le altre sonde Ok. Dicevo, prossima volta facciamo security chaos buggy. E questa qua. Che altro dire? Niente. Quindi, ciao a tutti, e ci vediamo nella prossima puntata.